buongiorno a tutti bentornati sul mio canale sono orso vi mostro un po il mio orto a giugno come è messo non è per far vedere ovviamente che qualcosa mi è riuscito qualcosa no più che altro per farvi vedere cosa non mi è riuscito magari può servire a qualcuno di voi anche come spunto allora qui partiamo dalle zucchine che ho messo in consociazione con il mais al di là del maestro non c'è più niente, quindi non dà fastidio come pianta. Le zucchine, le zucchine le ho messe a una distanza di un 60 centimetri l'una dall'altra. Potevo fare il metro ma non l'ho fatto. Comunque sono molto belle. Ho già tolto le prime zucchine e adesso ci sono le prime in produzione. Le prime zucchine che ho tolto sono quelle ovviamente piccoline. I primi frutti li ho tolti per dar forza alla pianta. Dobbiamo togliere le prime zucchine, sì o no? Eh sì, bisogna toglierle. Lo so che dispiace. Questa si butta via, io le do alle galline. Dobbiamo dare forza alla pianta, la pianta se no si concentra su fare i frutti, ma è ancora piccola, quindi poi non cresce abbastanza. Togliamo i frutti e dopo ne avremo molti, molti di più. Eccola qui, guardate, questa da sola ha fatto già due frutti, non vanno bene, troppo piccola. Quindi togliere i primi frutti dalle zucchine. E infatti guardate come si sta sviluppando la pianta tutte le piante quest'anno tranne le insalate e le lattughe hanno l'irrigazione a goccia qui abbiamo ancora meloni in consociazione con il mais quest'anno ho esagerato un po col mais perché voglio fare qualcosa per le galline abbiamo peperoni in consociazione con i cavoli poi avevo dello spazio lì non sono stato a guardare le associazioni ho messo quello che avevo avevo delle fragole le ho messe lì avevo dei meloni anguri insomma questo è un po l'angolo del casino della pazzia insomma quello che ho messo e pazienza ho ancora qualche posizione libera e un po di piante ancora da mettere giù quindi mi piace anche variare un po questo è il cassone che ho fatto del compost farò un video breve dovrei finirlo queste due parti qua si aprono a compasso e quindi mi viene comodo con la forca rimestare insomma quello che c'è dentro al fondo c'è il cippato di legno sopra c'è tutta l'erba che ho tagliato è importante anche smuovere e mischiare per dare una consistenza diversa il cippato di legno è marrone la parte sopra è verde quindi si mischiano e lavorano bene insieme qui abbiamo i primi pomodori quelli fatti con il filo li ho intervallati con il tagete col basilico tutte piante che si comportano bene eccole qua aiutano i pomodori il tagete ad esempio aiuta contro i nematodi delle piante animaletti che sono sottoterra il basilico invece l'aiuta per quanto riguarda alcune tipologie di afidi per contro il basilico cresce bene all'ombra del pomodoro quindi si aiutano a vicenda. Quest'anno avete visto l'altro video che vi è piaciuto molto, sono contento, della legatura con il filo, molto veloce, molto efficiente come sistema, in effetti mi sono pentito di non averlo fatto prima. Qualche fiore ho sbagliato, mi sa che vengono un po' troppo grossi questi qua, però va bene lo stesso, insomma vediamo cosa viene fuori. Un'altra fila di pomodori, qui abbiamo le patate, già tutte in fiore, da un pezzo, e le ho già innaffiate con la melassa a base di potassio, vi scrivo qui su un'impressione esattamente il prodotto che ho utilizzato e l'ho già rincalzate, vi farò vedere il video a breve se non è già uscito qui abbiamo un altro cassoncino anche qui abbiamo messo peperoni in consociazione con i cavoli e delle melanzane queste sono melanzane che devo ancora mettere le canne perché cominciano a diventare un po troppo alte sono già in fiore qualcuna l'ho anche potata qualcuna no quindi mi devo dare una mossa ad esempio questa non l'ho potata vedete che confusione che ha questa invece l'ho potata nel tempo è nata questa possiamo togliere e un altro tipo di impalco insomma si vede la differenza, eh? abbiamo ancora pomodori. Dal momento che questo sesto di impianto prevede una distanza di circa 60 cm da una pianta e l'altra, mi ci stavano poche piante. Allora, in emergenza sono tornato alle canne. Sono riuscito a farcene stare molti di più, ovviamente. E, oltre a questi, ho messo i pomodori nani da salsa, quindi ho messo sia rio grande che alcuni siccagno. Tutti i pomodori che vedete, tutti, ma proprio tutti, tutti, sono quelli che ho fatto io dai semi e sono partito a marzo. Ho fatto bene a partire a marzo perché se partivo prima mi si invecchiavano. Questo è un cassone, purtroppo non sempre riesce tutto, che non mi permette di coltivare bene fagiolini e di là i fagioli. Non va bene come terriccio, probabilmente è troppo forte e c'è qualche cosa che me li brucia, probabilmente dovrei fare un esperimento, mischiare il compost di fungaia con il terriccio normale e vedere come va. Dovrò farlo questo, prima della fine dell'estate lo devo fare. Ho appena seminato un po' di insalata giusto per avere il ricambio, un po' di lattuga e ho messo a spaglio quello che mi era avanzato dei pomodori siccagno e dei rio grande per non buttarli li ho messi qui quello che viene viene vengono a cespuglio e eh, questi due tipi di pomodori ma come vi dicevo ho fatto lo stesso discorso dal momento che i fagioli non vengono non, non è una buona scelta metterli direttamente nel compost in questo compost ho intervallato così dove mi trovavo sia fiori che pomodori questo è uno degli ultimi cassoni che ho fatto qui ho fatto una consociazione di mais cetrioli e melanzane melanzane ne ho acquistate due in estate state, tonde, questa è la fantastic di orto mio, mentre questa è la Beatrice e Violetta. Ho voluto provare, ho voluto fare una prova. Questi invece sono i peperoni, quelli lucani che poi vengono fritti, è una specialità lucana, me l'ha dato mia mamma I semi, piano piano vengono su, sono molto lenti. Questo è l'ultimo cassone che ho fatto, devo ancora mettere l'irrigazione. Ho messo giusto giusto le piante che avevo distanziate di 60-70 cm in mezzo seminato altra lattuga, però sta faticando a venire fuori. Questo era il cassone delle patate l'anno scorso che ho riciclato i lati come asparagiaia qualche asparago sta venendo fuori qualcuno è seccato in mezzo dal momento che mi erano ammazzate le patate le ho messe lì senza grosse speranze quello che viene viene è da pulire eh? termino il video con quello che è un po il mio orgoglio quest'anno è la prima volta che riesco ad avere questo genere di insalate fatte da me ovviamente no non quelle acquistate queste le ho fatte tutte io dai semi e quindi come vi dicevo motivo di orgoglio ce ne sono varie qualità ecco qui da taglio e non qualche cosa di spinaci pure qua dentro ci sono delle carote e qua ci sono delle erbacce che dovevo togliere e non le ho tolte oh guardate cosa viene fuori ho appena innaffiato quindi togliere le erbacce in questo momento è la cosa migliore perché vedete viene fuori tutta la radice Peccato che ci siamo portati dietro una carotina che adesso ritrapianto dentro il terreno. Vi faccio solo vedere brevemente le fragole, sono da ripulire dalle erbacce ma quest'anno sono qualcosa di eccezionale. Guardate cosa abbiamo qui. Eh, sono tre dita, adesso questa me la mangio con voi in diretta. Ragazzi guardate qua cosa abbiamo, questa è leggermente rovinata ma... Sono quattro dita di fragole e sono tutte così, eh? Quindi quest'anno sulle fragole non posso dire niente, devo solo pulirle un po' meglio dalle ma abbiamo avuto una resa che va andata oltre le nostre aspettative. Bene, è tutto per questo video, volevo solo farvi vedere un po' il mio orto a giugno, a maggio ho saltato a pie pari perché tanto c'era poco da vedere. Ci rivediamo a luglio quando ci saranno tutti i pomodori, sicuramente, adesso sono in fiore, quindi poi vedremo i primi frutti. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like, grazie per essere con me anche oggi, ci vediamo la settimana prossima.